Ciao a tutti, sono l'ingegnere e anche oggi non lavoro in legno. Ho comprato una nuova stampante 3D, la Creality Ender 3 e quindi ve ne mostro il montaggio, così magari riesco a dare qualche risposta a qualcuno che è in procinto di comprarla. Il montaggio comunque è estremamente semplice, basta seguire le istruzioni incluse. La confezione è veramente completa, ci sono tutti gli accessori compreso l'adattatore UK, state attenti a prendere questo pezzo perché dentro c'è nascosta la vite dell'asse Z la confezione è fatta veramente bene, è tutto molto solido quindi non c'è rischio che il contenuto venga rovinato durante la spedizione eh, l'ho presa su Amazon circa 200 o qualcosa euro, si trova anche su altri siti ben good eh, la differenza è che su Amazon arriva in, in pochissimi giorni eh, tutta la confezione è molto ben curata, l'imballaggio è fatto molto bene, tutti i componenti sono ehm, conservati in, in bustine singole, eh, addirittura le singole viti sono eh, conservate in bustine ognuna con la propria etichetta, quindi su ogni vite trovate 3x36, 5x40 eccetera e le istruzioni riportano esattamente queste diciture, quindi potete vedere benissimo eh, nei vari passaggi che pezzo vi serve. Tra l'altro le istruzioni sono fatte molto bene, non, non c'è scritto niente, sono soltanto visuali. Quindi inizialmente dobbiamo prendere un attimo la mano con il linguaggio che usano. Detto questo il montaggio è estremamente semplice e se avete una certa manualità non avrete niente da tenere. Ecco qui: ho appena montato l'LCD e mi sto cingendo a montare l'alimentatore. Nel kit è compresa una serie compresa di chiavi esagonali, anche se immagino che, che non vi manchino, eh, ormai ogni volta che compriamo qualcosa eh, escono chiavi esagonali, chiavi esagonali, chiavi esagonali, non sappiamo più dove metterle. Sono presenti inoltre un paio di pinze molto utili per tagliare il, il filamento è una spatolina per pulire il, il piano di lavoro o il piano riscaldato, o anche l'estrusore. Questo è il motorino che gestisce la, lo spostamento verticale, quindi l'asse Z. Questo invece è il passaggio più noioso di tutti, perché dobbiamo inserire delle viti eh, attraverso un, un buco, quindi è un posto non molto accessibile. Ciò cioè, non di meno, penso che in un paio di minuti eh, ci possano uscire tutti, a patto di avere un po' di pazienza. Ho già provato la stampante, devo dire che mi trovo molto bene. Stampa 220 mm x 220 mm x 250 mm in altezza. Eh, ho già provato con diversi materiali, devo dire mi sono trovato molto bene eh, come slicer ho, ho utilizzato il software cura di Ultimaker eh, che può essere impostato anche con, con questa stampante basta selezionare eh, Creality 10, cr 10 come stampante e poi personalizzare alcuni parametri in, nella fattispecie le dimensioni di stampa non ha il letto in vetro, questo può essere un ostacolo, soprattutto se si ha le prime armi o comunque se si stampa in PLA, perché stampando in PLA è appunto più facile far aderire il primo strato ed è anche più facile far staccare la stampa una volta ultimata. Ecco un piccolo particolare, il dado nel quale scorre la vite dell'asse Z non deve essere stretto immediatamente, va lasciato un po' di gioco e facciamo salire e scendere il carrello un paio di volte. Alla fine stringiamo il dado quando saremo sicuri che il movimento sia fluido. Questo cilindro verticale serve a tenere il rullo di giro. Ultima cosa che rimane è attaccare i vari cavi. Tutti i cavi hanno un, sono contrassegnati, quindi hanno una letterina, Z, X, Y, eccetera. E, e questo ci permette di montare con sicurezza tutti i vari connettori. Ecco qui, siamo pronti all'azione, basta accendere, ehm, si deve fare una semplice calibrazione del piano, ci sono delle rotelle sotto il piano di stampa che ci consentono di alzare eh, i vari angoli del piano in modo che l'estrusore sia sempre parallelo all'intero piano. Ecco qui, iniziamo a fare le prime prove di stampa. La prima cosa che sto stampando è un tasso di blocco del banco SEGA The Walt di W745. Ha ah, un tasso di stop che è veramente troppo piccolo, quindi a vantaggio di sicurezza ne voglio realizzare uno più grande. Ve lo mostrerò in un prossimo video. Ok, per oggi è tutto. Se avete dubbi o domande lasciate un commento e sarò felice di rispondervi. Se avete trovato il video interessante e volete mettere un pollice in su, io non mi offendo. Ciao a tutti e al prossimo video.